In questa video-lezione vedremo quali sono i cambiamenti in corso dai quali nascono nuove forme di cittadinanza, nuovi diritti, nuove abilità dei cittadini di essere creatori, fornitori e di partecipare in qualche modo ai processi promossi dalla pubblica amministrazione. Vedremo anche alcune esperienze di governo collaborativo e di partecipazione dei cittadini, da cosa nascono, perché cosa vengono eh, realizzate, quali strumenti si utilizzano. Quando si eh, progetta un'iniziativa di partecipazione, tra le prime cose che ci si chiede è a chi si rivolgono i processi partecipativi. Quali sono i nostri interlocutori quando promuoviamo un'iniziativa di consultazione? normalmente si ha l'idea di coinvolgere all'interno di questi processi quelli che vengono chiamati cittadini attivi, cioè quelli che sono in qualche modo più impegnati, più consapevoli rispetto ai temi che interessano la società, una collettività in generale. Questo nuovo approccio al bene comune, all'impegno civico, è generato da una serie di cambiamenti che si sono realizzati in questi ultimi decenni. Il primo è un cambiamento di tipo sociale, demografico, quindi eh, l'affacciarsi di generazioni che eh, hanno una maggiore eh, familiarità con le tecnologie digitali, che hanno eh, in qualche modo cambiato il modo di pensare, di comportarsi, di apprendere delle persone. Un secondo elemento che ha facilitato questo cambiamento è eh, l'affermarsi di nuovi modelli economici, di nuove modalità attraverso le quali si può creare opportunità di sviluppo. Dal punto di vista eh, delle tecnologie, eh, la tecnologia che ha più influito in questo cambiamento è senza dubbio quella legata al web e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È una tecnologia che ha permesso a un numero sempre più elevato di persone di ehm, trasformarsi da fruitori in creatori di informazione e di conoscenza, che ha generato ehm, un nuovo tipo di ehm, cittadino consumatore che in qualche modo si identifica col termine prosumer, cioè un, eh, un utente che non solo è consumatore, utilizzatore di servizi, ma in qualche modo è anche creatore eh, di servizi, di contenuti, di conoscenza, e che è in grado di utilizzare queste informazioni, di utilizzare in maniera consapevole, avanzata, molto innovativa eh, gli strumenti e le opportunità delle tecnologie digitali ehm, per realizzare iniziative di diverso tipo. Questo cambiamento ha in qualche modo influito anche nella modalità attraverso la quale la pubblica amministrazione si relaziona con i cittadini, favorendo un passaggio da un approccio nel quale il cittadino è visto fondamentalmente come un utente, quindi in una rela relazione di tipo ehm, duale, verso un modello nel quale i cittadini hanno la possibilità di gestire la propria relazione con la pubblica amministrazione su diversi piani e in modalità differenti. A questo tipo di cittadini, che vengono appunto chiamati cittadini attivi, che sono eh, connotati dal fatto di essere eh, non solo portatori di bisogni e di richieste verso la pubblica amministrazione, ma anche di capacità, questi cittadini diventano dei soggetti importanti con i quali relazionarsi. Il cittadino in questa modalità diciamo, più relazionale è un cittadino che in qualche modo è in grado di eh, creare, di ideare nuovi prodotti, nuove soluzioni, è in grado di finanziare dei progetti che ritiene particolarmente in, in innovativi, delle iniziative nelle quali eh, in qualche modo punta per creare nuove opportunità, eh, nuovo valore, è in grado di eh, collaborare con eh, come consumatore su piattaforme che in qualche modo servono a mettere in comune eh, l'esperienza di gruppi di eh, eh, consumatori, di utenti di uno stesso servizio o prodotto per rendere poi dei servizi alla collettività. Questa abilità di ehm, essere creatore, fornitore di servizi, eh, ideatore, in qualche modo spinge verso una nuova forma di socialità, di relazione che si esprime anche su ambiti che sono normalmente propri della pubblica amministrazione e che riguardano in particolare eh, quelli che si chiamano beni comuni, la relazione di prossimità tra le persone. Eh, un esempio è, è, è dato dal, dal fenomeno delle social street, cioè dalla ehm, capacità dei cittadini che abitano in uno stesso contesto sociale, in questo caso nella stessa strada, di mettersi insieme utilizzando le tecnologie come piattaforma eh, per risolvere problemi, condividere saperi, prendersi cura degli spazi e dei beni comuni. Con questo nuovo uh, modello di cittadino più relazionale, più attivo, più consapevole nell'utilizzo delle tecnologie, la pubblica amministrazione può collaborare e può farlo in diversi modi. Lo fa nel contesto di quello che si chiama uh, principio di sussidiarietà orizzontale, quindi applicando un principio che è sancito dalla Costituzione e che in qualche modo vede eh, i cittadini come partner del soggetto pubblico nella realizzazione di una serie di attività che, che sono normalmente tra i compiti assegnati in maniera esclusiva al soggetto pubblico e che vengono invece in qualche modo delegati, aperti alla partecipazione e alla collaborazione con i cittadini. E questo è il caso, per esempio, dei beni comuni, cioè di tutti quegli ambiti che riguardano la vita delle persone all'interno di una collettività che possono essere in qualche modo oggetto di eh, regolamentazione, di accordo eh, tra cittadini e soggetto pubblico eh, che decide di aprire degli spazi, di regolamentarli e di eh, includere eh, i cittadini in forma singola o associata all'interno eh, di ambiti di attività che normalmente ricadrebbero in maniera esclusiva sotto la propria competenza. È il caso per esempio del, delle esperienze fatte da diversi comuni, il, il comune di Bologna con la sua eh, rete civica e con l'iniziativa dei beni comuni. Eh, è il caso di tutte quelle esperienze in cui ehm, la partecipazione civica viene vista come una modalità attraverso la quale i cittadini possono creare valore pubblico. Possono farlo, per esempio, supportando l'amministrazione in un'attività di eh, cambiamento quindi si possono usare pratiche partecipative che vengono eh, cogestite, progettate insieme con i cittadini per eh, promuovere cambiamenti organizzativi, innovazioni all'interno eh, del soggetto pubblico che le, che le promuove e che decide di eh, cambiare con l'aiuto dei cittadini. Si può collaborare per esempio nel migliorare i servizi che vengono già offerti, per esempio utilizzando eh, le piattaforme che permettono di eh, geolocalizzare le informazioni e quindi di ehm, accrescere il patrimonio informativo di una comunità attraverso il contributo di tutti, fornendo informazioni di pubblica utilità, dai cantieri alle interruzioni sulla viabilità o altro tipo di informazioni che può essere utile condividere con eh, tutti coloro che abitano in quel contesto urbano. I cittadini attivi sono poi un elemento importante di cambiamento dell'organizzazione pubblica da fuori, quindi eh, quando sono in grado di alimentare il cambiamento auto-organizzandosi e promuovendolo dal basso. È il caso, per esempio, di quelle iniziative come questa che riguarda eh, il rispetto degli obblighi di trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche, in cui i cittadini spontaneamente forniscono informazioni per alimentare eh, una mappa georeferenziata e dare modo quindi anche all'amministrazione pubblica di eh, avere un feedback rispetto alla percezione, in questo caso rispetto a un obbligo eh, di legge. È in qualche modo um, promuovere il cambiamento, l'adeguamento, perché esiste una pressione, una forma di controllo uh, eh, da parte di chi sta fuori rispetto all'operato dell'azione della pubblica amministrazione. Ugualmente è possibile farlo utilizzando i dati aperti dalla pubblica amministrazione e le opportunità delle piattaforme web, eh, per esempio um, controllando, in qualche modo esercitando una forma di eh, controllo, di verifica, monitoraggio civico rispetto a quella che è l'azione per esempio dei parlamentari, quindi utilizzando piattaforme che consentono di rendere più trasparente eh, l'azione politica e amministrativa della pubblica amministrazione.